Isola dei famosi 2018, Angela Rende sostiene il marito a Maurice Perez, buon viaggio amore. A Maurice Perez è tra i naufraghi dell'Isola dei famosi 2018. Il reality è iniziato da poco e il pallannuotista riuscirà di certo a dimostrare il suo valore. A seguirlo da casa, intanto, c'è la moglie Angela Rende. Con lei anche i loro splendidi tre figli Cristiano Antonio, Gabriele e Daisy. A Maurice Perez e Angela Rende si sono sposati nel 2006. A Maurice Perez e Angela Rende sono convolati a nozze nel 2006. Quest'anno, dunque, festeggeranno 12 anni di matrimonio. La solidità del loro rapporto non è mai venuta meno, tanto che a ottobre del 2014 parteciparono in coppia a Pechino Express. Il pallannotista è sicuro dell'amore che prova per lei. In un'intervista rilasciata visto qualche anno fa, infatti, ha confidato, Angela non corre nessun rischio. Non sono ipocrita, so di piacere, ma a me questo non interessa, non ci faccio nemmeno caso. A Maurice Perez ama la femminilità della moglie Angela. Sulle pagine di intimità, A Maurice Perez sottolineò la grande femminilità di sua moglie, che permette alla loro attrazione di non subire mai cali, ne ha tante di cose speciali. Prima di tutto è una donna intelligente. Poi ha una gran classe e la mette in tutto quello che fa. Inoltre porta i tacchi molto bene, nel senso che ha una spiccata femminilità, altro particolare che tiene sempre acceso il nostro rapporto di coppia. Angela rende il ruolo di madre. In quell'occasione, a Maurice Perez sottolineò anche le doti materne di Angela con i loro bambini. Il modo in cui si occupa di loro rende impossibile per il pallannotista, non innamorarsi perdutamente di lei, è davvero una madre meravigliosa, fesse anche solo per questo non potrei non amarla. L'ultima figlia della coppia, la piccola Daisy, è nata solo lo scorso anno. Sulle pagine di chi, l'uomo ha espresso per l'ennesima volta l'amore e la stima per la sua compagna. Il mio grande amore, è unica. Amo tutto di lei, il fatto che sia così piccolina, la sua classe, la semplicità, il modo in cui cammina. Angela riempie la mia vita da 12 anni. E pensare che all'inizio non si fidava di me, mi considerava un Don Giovanni. Ci ho messo tre mesi per uscire da solo con lei. Si presentava sempre con quattro amiche. Diceva che i cubani hanno fama di donnaioli.